Quale articolo della Costituzione italiana promuove la cultura e la ricerca scientifica? L'articolo 9 della Costituzione italiana promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela inoltre il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Recentemente questo articolo è stato